Voi avete visto che eh, fino a dicembre non è venuto, finalmente ce ne siamo liberati. E invece no. Eh, eh, eh, domani inizieremo l'avvento, domani con la celebrazione di domani sera. e eh, L'avvento è proprio questo Vieni e quindi io sono venuto. No, va bene, eh, per il resto diceva un poco di concomitanza, un po' di impegno a livello parrocchiale per voi, a livello così anche a livello di Cesano. Eh, però sono belle per queste cose, no? Perché da un lato eh, capisci che sei a servizio e si fanno dei servizi. Poi ti rendi conto che eh, ci sono poi anche gli affetti, ci sono le amicizie, c'è anche il pensiero, no? Delle persone, dei volti che tu poi incontri. E se è vero tutto quello che noi abbiamo detto fin dall'inizio di Italia, quando proprio prima in primi incontri parlavamo dell'Equalistia, che se l'aspetto, l'incontro fisico rafforza poi ancora di più, però sappiamo che c'è quella realtà che noi non chiamiamo preghiera, e che quella realtà quella poi supera tutto qualsiasi cosa e quindi noi nella preghiera comunque ci siamo sempre ritrovati e sempre poi divisti. E se mi auguro che ci sia anche un po' più di comprensione da parte vostra nella celebrazione egoistica, ebbè sapere che in quella comprensione c'è qualcosa anche di mio. E allora quindi questo qua, capite, mi fa ancora più contento e quindi sono, sono presenti a voi. E come dall'altro lato, nel momento in cui ci di ricordandogli che abbiamo fatto, quindi anche voi siete presenti a me. Poi c'è sempre la fraternità che poi ci lega a livello che si piderate, quindi vedere lui è in pratica vedere la comunità, vedere Don Ernesto pure vedere Don Antonio. Devo dire anche che Don Ernesto spesso, no? come poi lui sa fare, viene comunque lì a bussare. E quindi abbiamo trovato poi il momento di poter fare poi questi incontri, il momento poi è arrivato lo ripeto, io sono veramente contentissimo di venire qui, don Ernesto adesso diceva una cosa no, adesso riprende, riprende questo seme a, a crescere eh, lo vorrei correggere, no non è che adesso il seme riprende adesso il seme sta sempre crescendo eh, eh, io sono contento perché mi inserisco eh, con voi anche in questa crescita eh, perché eh, anch'io sto crescendo insieme a voi mm, qui non c'è nessun professore mm, neanche il parroco è il professore il parlo e un fratello insieme ai fratelli. Eh, ricordate che Papa Francesco o molte volte l'ha detto, no, a noi sacerdoti, dice di stare in mezzo alla gente, qualche volta davanti alla gente, qualche volta dietro alla gente. Eh, quindi questa consulenza di essere parte eh, della comunità. Eh, e poi è ancora più bello perché se noi pensiamo, ad esempio, uno che viene da fuori, si siete che vengono da fuori, anch'io vengo da fuori, voi comunque siete qui. Eh, guardate, questo non dovremmo mai stancarci veramente di pensare realtà di, di questo dono, eh, perché qui c'è quella scena voi del Signore, li chiamò perché andassero, eh, si è chiamati per andare, anche voi siete stati chiamati per andare, eh, ci parlavano anche nell'introduzione di quella testimonianza che poi siamo chiamati a rendere. Qui poi c'è sempre poi il nostro dubbio, fateci caso, no? ma come io posso rendere questa testimonianza? E qual è quella testimonianza che poi io devo rendere? Perché nella nostra mente il problema della testimonianza è sempre quello, devo andare da fuori e devo adesso esplicitamente iniziare a fare le omelie. Non è questa la testimonianza. La testimonianza semplicemente io penso che possa essere vivere quello che vivo con una consapevolezza, che quello che io vivo e quello che io faccio è abitato da una presenza. Tutto. Perché vedete, eh, partiamo dagli esempi proprio pratici. Quando nella tua vita entra una persona, pensiamo al fidanzamento, quindi il fidanzato o la fidanzata fidanzandosi il ragazzo o la ragazza entra nella vita dell'altra persona e quando la persona anche se fisicamente il fidanzato o la fidanzata non sta vicino a lui o vicino a lei quando quella persona fa qualcosa quello che fa quella persona lo fa perché nel suo cuore c'è la ragazza o c'è il ragazzo quindi la sua vita è abitata da quella presenza e vedo pure una cosa che agli inizi, nell'innamoramento, questa presenza è molto forte, poi pian piano, arrivando alla vita ordinaria, più tranquilla, passando gli anni, quella presenza sembra che sia scemando, eh, però non è così. Allora, guardate, nella nostra vita Cristo è entrato, ci sono dei momenti in cui noi questa realtà li apertiamo, noi la apertiamo forte, questa presenza, no? E, e veramente ci verrebbe la voglia, ma adesso lui sa so che cosa vuole fare poi ci sono dei momenti, situazioni pensate, no, adesso non ancora stiamo in inverno per il fatto che inizia a far freddo, così panico un poco. quella tensione no, poi si affievolisca un po' allora ecco la catechesi ecco la celebrazione egoistica, ecco la preghiera personale ecco quei tempi liturgici che poi la chiesa ci offre l'avvento quindi che la l'attenzione no, da, da rinnovare e quindi è qualcosa che si deve rinnovare accendere, non è che si deve accendere, attenzione perché non si deve accendere ma si deve riaccendere noi. Uh, vedete, noi adesso, no? Forse già accesi acceso gli scaldamenti, chiede la caldaia, generalmente dopo i mesi estivi, poi si fa la revisione alla caldaia. Vedete, svegliamo se, se parte, eh, allora si deve riaccendere. Molte volte non è facile riaccendere. Molte volte eh, c'è bisogno di quella manutenzione e qualche volta la manutenzione noi purtroppo in quella normale, proprio perché facciamo sempre così, vabbè poi c'è tempo, poi c'è tempo e la manutenzione poi corre il rischio poi di non attuarla, poi, per cui poi viene un po' più difficile quando poi si tratta di rivivere queste realtà nella realtà concreta e quotidiana. Vabbè, questo era solo poco così per, per introdurci. Uh, dicevo mentre uh, Ernesto diceva dell'Avvento no, avevo pensato di parlare con voi una realtà che è un poco strana il tempo perché il tempo? perché vedete se c'è una cosa che caratterizza eh, la nostra religione la nostra fede veramente già partendo dalla fede degli ebrei è un fatto che Dio è entrato nella storia Per i musulmani sembra, non è così. Per i musulmani Dio non entra nella storia. Eh, Allah è, è nell'atto di Cielo, non nella storia. Eh, invece noi affermiamo, e eh, il Natale ce lo ricordano, che Dio a un certo punto ha fatto irruzione proprio nella storia. Questo ci, ci apre una realtà che dovrebbe farci capire che è entrato nella storia, che il tempo è un tempo abitato da Dio, perché la storia dove si svolge? La storia si svolge nel tempo, è nello scorrere del tempo che noi abbiamo la storia, Ed è nella storia che scandisce lo scorrere del tempo. Ora, qui noi dobbiamo fare attenzione perché anche quando parliamo della storia, noi pensiamo la storia che abbiamo studiato sui libri. Pensiamo la storia, quella che è accaduta 200 anni fa, 300 anni fa, 50 anni fa. Ma la storia, comunque, la scriviamo noi. La storia siamo noi. È quello che io vivo che fa storia, che diventerà poi storia. Allora, capire, dire che Dio entra nella storia, io non devo pensare che Dio è entrato nella storia. Se entra nella storia, entra nella storia la mia storia. La mia storia significa la mia vita così com'è, non come non è o come quella che vorrei vedete noi purtroppo siamo, dobbiamo usare delle categorie l'eternità no? noi parliamo, sappiamo che Dio è eterno questo significa se ti dico che Dio è eterno vuol dire che Dio di per sé capite? per il mio linguaggio purtroppo è povero però dire che Dio è eterno significa che Dio nella sua eternità viveva in un non tempo e in una non storia non so se sono riuscito a esprimermi bene perché se l'eternità per definizione l'eternità che cos'è? è una cosa che non ha mai fine quindi è proprio all'opposto del tempo perché il tempo è una scansione no? il tempo ha un fine dire che Dio è eterno si sì per lui viveva nella sua eternità quindi non c'è un inizio e non c'è una fine e fin quando Dio viveva nella sua eternità di Dio nessuno sapeva niente per un semplice motivo perché noi l'eternità noi non l'abbiamo mai frequentata noi non abitiamo l'eternità e se lui abitava nella sua eternità beata, per lui sarebbe stato, per quanto Dio, un grande estraneo. Allora, lui a un certo punto, ricordate quel numero 2, del Piacque a Dio, a un certo punto lui ha deciso, lui ha deciso di entrare nella storia. Io per poter parlare di una persona devo poter dire ciò che la persona ha detto a me se voglio essere corretto e voglio essere vero. Altrimenti io parlo per supposizione. Io suppongo che Antonio sia così. Ma lo suppongo. Potrò dire che Antonio è così. Se Antonio mi ha detto che è così e io frequentandolo ho visto che è così. Dio entrando nella storia ha detto se stesso, ma non perché a un certo punto qualche teologo si è messo a fare una riflessione teologica su Dio, ma perché Dio lui ha detto se stesso. Quindi allora Dio entrando nella storia che cosa ha fatto? Non è semplicemente che entrando nella storia siamo andati a fare una passeggiata, ci fa vedere sulla Terra che succede e come si vive sulla Terra. No, è entrato nella storia, è entrato per dirsi, per raccontarsi, per narrarsi. Questo dirsi, narrarsi di Dio, noi potremmo tradurlo come un termine per incontrarsi con noi e per permettere a noi di incontrarci con Lui. Vedete, queste che possono sembrare delle, eh, dei pensieri così anche astratti, queste sono realtà concrete che non dovrebbero farci stare comodi seduti sulla sella. Perché il momento in cui dico che Dio è entrato nella storia, vuol dire che il tempo questa scansione, no? 24 ore. La settimana, il mese, l'anno. Vuol dire che questo tempo è un tempo che è caricato di eternità. Non so chi di voi è un po' con la chimica, oppure se ci ricorda la tavola periodica, no? Vedete che a un certo punto di quella tavola periodica, sotto c'è un'aggiunta, perché quella aggiunta dovrebbe, già dentro, solo che però non, non va bene, cioè non ci va perché farebbe sì che quella tavola sola dovrebbe diventare deforme. Allora, voi pensate che il nostro tempo, ma anche la nostra stessa vita, con l'incontro con Dio, è portatrice di eternità. Io porto l'Eterno, noi portiamo l'Eterno. Quando noi camminiamo, quando noi ci rapportiamo, quando noi ci confrontiamo, quando noi ci scontriamo, noi portiamo l'Eterno. I nostri gesti eternizzano il momento presente. la realtà che noi chiamiamo quella che verrà è già venuta Gesù lo dice nel Vangelo il regno di Dio è in mezzo a voi il regno di Dio è qui però l'ascolteremo domenica proprio nel Vangelo nel Vangelo di Matteo ascolteremo questo passaggio qui come fu ai tempi di Noè vi ricordate che successe ai tempi di Noè? Che successe? E di Dio. Ma vi ricordate nell'arca chi entrò? La famiglia di Noè e gli animali. Dice il testo, come fu ai tempi di Noè? Che facevano? Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. E dice così, non si accorsero di nulla finché non venivano di Così saranno i giorni del figlio dell'uomo. Ora attenzione perché si avverrebbe quasi che quelle realtà, prendere moglie, prendere marito, mangiare e bere, siano in realtà eh, da demonizzare, siano qualcosa di, di non buono. No, no, tutto il contrario. Quella è la vita. Mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito, vivere, lavorare, studiare, uscire, farsi una passeggiata. Però il rischio qual è? Che quelle realtà ti distraggono e non ti accorgi più di nulla cioè proprio quelle realtà che dovrebbero più farti vivere la presenza dell'Eterno te ne allontanano ma te ne allontanano per un semplice motivo perché io ho perso l'orizzonte eh, se vi ricordate che Dio dell'anno scorso quando stavamo lì a Castellammare no, no, no, l'anno scorso stavamo a Castellammare Sorrento lì, sorrento, a Sant'Anga, da lì. Se vi ricordate, noi quando dicevamo dell'avvento è proprio questo, no, eh, il desiderare vieni Signore. Eh, ma io lo sto invocando questo Signore che deve venire. Allora, qual è la realtà che mi riempie? Qual è la realtà che dà senso la mia vita? Il mangiare, il bere, il sposarmi, il lavorare, il studiare. Vivo per questo. o attraverso il mangiare, attraverso il bere io vivo per qualcos'altro. posso vivere senza sapere perché eh, sapete sono le grandi domande filosofiche però noi se lo ero i filosofi no, la vera filosofia non è quella che prende la testa è quella che prende la vita ma allora il Signore Anima sta animando la mia vita. Lo cerco come la cerba anela i corsi d'acqua. Cerco come la sentinella cerca l'aurora. Cerca come la sposa cerca lo sposo. Se vi ricordate nell'Apocalisse l'anno scorso, poi in Avvento, a capitolo, proprio l'ultimo capitolo, dice così, lo spirito e la sposa dicono: Vieni, signore. La sposa è la Chiesa, la sposa siamo noi. E, e giorno, è vero che no? per noi le nozze, qua l'inverso: per noi, le nozze c'è lo sposo che aspetta la sposa nel linguaggio biblico, nel Medio Oriente. È la sposa che aspetta lo sposo, e lo sposo si prende anche il lusso di intarlare. Guardate, le dieci vergini, cinque sagge storte con l'olio aspettavano, non aspettavano la sposa aspettavano lo sposo erano i danmigelle dello sposo non della sposa quindi la sposa sta già lì quindi ecco perché dice la sposa con lo spirito gridano vieni ma noi stiamo gridando? no stiamo almeno sussurrando timidamente vieni almeno sussurrando Che, è che viene chi desideri viene solo ciò che tu desideri una realtà che tu non desideri allora questo tempo abitato da Dio, di questo Dio che c'è, abbiamo l'impressione che non ci sia il genio non ancora, no? con la famosa frase che dice, ci dice Gesù dice mi vedrete e poi mi vedrete allora questo deve aprire il mio cuore ma il mio desiderio, fremo di desiderio no? Eh, eh, noi iniziamo l'Avvento, no? Visto che, per esempio, già in chiesa eh, sono segni e gesti che dovrebbero eccitare, riaccendere il mio desiderio, però, come abbiamo detto, non semplicemente a livello così emozionale, a livello di conversione del mio cuore, di conversione della mia vita. L'abbiamo detto, noi non ci prepariamo al Natale noi ci prepariamo a conformarci ancora di più a Cristo Gesù eh, è, è Cristo che deve formarsi in noi noi non facciamo finta di vivere in Natale noi viviamo che cosa? che Cristo nasca in noi eh, che io diventi Come segno, riferimento di Cristo. Dove è questo? Nel tempo, nello spazio. Nel tempo, nello spazio. Quello che ci è dato da vivere. Allora, capite, lasciare spazio a Cristo. Eh, se è vero quello che sto cercando di dire, allora lì poi la decisione. la decisione di comprare una sedia e che sedia compro. Eh, la decisione di vabbè, là c'è la possibilità ehm, senza fattura, risparmio, l'IVA Ma parlo più di riguardo, come faccio la fattura. E cr Cristo è eh, per noi essere concreti. Perché se penso che l'incontro è solo in chiesa, capite? Se quello mi dice beh, chiudiamo un occhio e eh. nel momento in cui devo decidere è lui e di Cristo. Una volta considerata binozi. Tu fai sempre questa domanda: che cosa farete Cristo al mio posto? Poi fateci caso. In certe situazioni sta domanda poi non ce la facciamo. E noi anche vogliamo trovare una giustificazione. Vabbè, ma qui Cristo non c'entra niente. E allora vedete lo spazio, il tempo. È entrato o non è entrato in questo spazio, in questo tempo. O in uno spazio non è entrato lui, in un tempo non si è entrato. Perché noi forse non ce ne accorgiamo. Ma quando ragioniamo così, che Cristo non c'entra in questa cosa? Noi in quel momento stiamo facendo professione di ateismo. Siamo atei in quel momento, in quella situazione. Siamo atei. L'ateo okay. che? Chi dice che Dio non c'è? Quindi se dico che in quella situazione Dio non c'è, decido io, sono ateo. In quel momento. Poi posso pure andare a fare comunione. E, e, e continuiamo, vedete, a creare scissione dentro di noi. Continuiamo a creare divisioni dentro di noi. E poi non ci rendiamo conto, che queste scissioni e divisioni, noi le portiamo pure fuori. Non è che semplicemente resti dentro di me, è perché se io sono unito io metterò unione, se sono diviso io metto divisione, è, è così, è, è legge di natura, non ho diversamente, perché fin quando potrò fingere, fin quando potrò fingere di sorridere che le cose poi vadano bene? Allora dicevo, eh, la mia storia, no? Il problema è chiederci che rapporto noi abbiamo con, con la nostra storia. Eh, qualche volta ci invitano a fare un po' l'esame di coscienza, no? un poco più lungo, eh, e noi parte delle nostre cose, se io potessi donare indietro, non, non le rifarei Forse noi dovremmo imparare a far pace con la nostra storia. Perché del resto, se noi forse eh, stiamo qui, anche con una certa comprensione, forse grazie anche a quella storia, anche se è stata sbagliata. Perché anche lì dove abbiamo sbagliato, se è vero che Dio è ovunque, è entrato nella storia, anche lì Dio stava, e anche lì Dio mi stava dicendo qualcosa, proprio mentre io stavo sbagliando. Però allora, potrebbe essere già una, una riflessione no? che potremmo fare proprio in questo tempo. Qual è il mio rapporto con la mia storia personale? Ho fatto pace con la mia storia personale. O ci sono degli ambiti in cui io ho proprio messi lì nella stanza, abbiamo gli scapucini a casa, no? una cosa che non voglio dire più, metà quanto più sotto possibile, però quella realtà non mi si esce fuori. Anzi, più la metto giù, più a un certo punto te lo dimentichi, dice, ma che si sta da sotto e poi esce fuori e tu pensavi di avere la dimenticata e entri in crisi e allora la mia storia è la mia storia e quella storia dice io oggi chi sono e insieme alla storia possiamo anche poi confrontarci con il tempo eh, qui so che c'è l'esperienza dello scoutismo noi in parrocchi, eh, non so se qualcuno di voi è stato scout quando era ragazzo agli scout si insegna una cosa ragazzi, a imparare a gestire il tempo. Fateci caso, noi viviamo, lo diciamo, eh, in una società dove tutto è di fretta. Fateci caso, una cosa terribile, l'uso del cellulare così di fretta che anche quando guido devo guardare i messaggi che mi sono arrivati e devo rispondere mentre sto guidando. Penso che o l'abbiamo fatto noi o lo vediamo che lo fanno. Provate a pensare, la cosa, perché subito, perché se non lo faccio adesso, è, è, dopo non ho tempo. Oh, oh, la, così. Cioè capite? Ha rischio di mettere la della mia vita e quella degli altri. E pensate ai nostri ragazzi, eh, scuola, palestra, dopo scuola, dinna, uh, danza, piscina, e noi di tra loro, presi anche noi da questo ortice. Il tempo che avrebbe dovuto segnare un luogo di relazione, un luogo di comunione, un luogo di memoria, sta diventando per certi aspetti un luogo di dannazione. E quanto è brutto e terribile, fateci caso, no? Hai un momento, per favore. Se ho un momento ci leghiamo. Parlo avete un momento, per favore. Che cosa sarà l'uomo l'uomo del momento, in senso negativo, chiaramente. E Così saremo ricordati un domani. Allora, io penso che, e qui bisogna fare atti di coraggio: non le scelte che sono prima, no? Dobbiamo ritornare ad abitare il tempo. dovremmo avere il coraggio, la capacità di rimettere a centro il tempo fateci caso una cosa sapete la dimensione dove si vive la dimensione giusta del tempo? è la liturgia e adesso vi faccio notare perché perché stranamente se facciamo un incontro una catechesi o un attimo di formazione generalmente tra virgolette tranne non questo qua, però altre volte può essere anche piacevole. Ah, dice, ah, vabbè, restiamo un altro poco, Finito. quando dura, dura un'ora, vabbè, poi, ah, vabbè, restiamo un altro poco, qualcosa succede, no, così. Nella liturgia invece no. Nella liturgia, fateci caso, a un certo punto siamo abituati a, ah, eh, oggi è stato più lungo. <ride> perché li dite che è il il resto? Non no, hanno nessuno... Ah, è solo così che la vedi, Ovviamente è casuale, chi chi causale. Sapete perché? Perché la liturgia, cioè quando qualcuno dice effettivamente così è stato più lungo, è vero, perché la liturgia è il tempo della lentezza. Ecco perché non ci troviamo, e perché ci dà fastidio. Ecco perché molte la ludugia siamo annoiati, perché la ludugia per sua natura è lenta. Ma non è lunga. No, è lenta, quindi perciò è lunga. Provate a chiedere, ma perché il problema è che noi ce lo dimentichiamo, questo è il guaio. Io credo che il peccato più grande sia che diventiamo semorati. Prova a chiedere a due ragazzi fidanzatini dice noi siamo vuole bene 5 minuti come 5 minuti? loro ci, sa, ci, sa, ci, sa, ci sanno insegnare o ci possono reinsegnare la lentezza nell'amarsi. Non nella vita, in, nella, no perché ho detto prima, presi pure loro tante cose, ma nella forse dovremmo imparare. Allora, non è che forse dobbiamo ritornare ad innamorarci, non è forse che dovremmo avere di, di tornare ad usare queste espressioni no perché forse ci vanno pure proprio così oh, per poter dire il Signore mi ama. Charles de Foucault fondatore dopo morte eh, suo malgrado di piccoli fratelli eh, lui ha fatto un'esperienza particolare nel deserto del Sara eh, lui si svegliava alle 3 notte e faceva adorazione buddistica silenziosa fino alle 8 del mattino uno potrebbe dire a nel deserto che stava da fare questo non deve fare però lo diceva così che bello signore Adesso ho cinque ore dove posso dirti quanto ti amo e dove tu mi puoi dire quanto mi ami. Che bello! Ho cinque ore per poterti dire questo e tu mi puoi dire questo. Non è che noi abbiamo un poco troppo arronzato nel rapporto con lui. Non è che per quel fatto... Che lui ci ha chiamato amici, per il fatto che lui si sia rivelato, per quel fatto che lui ci ha donato tutto se stesso, noi come su dire, siamo presi la, la mano con tutte le dita. Un altro esempio, qual è il nostro atteggiamento quando andiamo in chiesa? C'è venerazione, adorazione, rispetto. Non so se è da voi, purtroppo in cattedrale, succede c'è chi telefona in chiesa, col cellulare. E fa pure un gesto particolare, si può mettere dietro la colonna, ma non perché può dare fastidio agli altri, perché siamo noi che diamo fastidio a lui, quindi da colonna lui può essere un po' così può parlare meglio, quindi siamo noi che gli fastidio. dicevo, noi viviamo stiamo vivendo una accelerazione del tempo con delle frammentazioni del tempo noi non viviamo più il tempo viviamo i tempi i tempi viviamo il tempo della catechesi il tempo del lavoro il tempo dell'altra cosa, così non sono tempi non legati da, da, da nessuna uh, conseguenzialità uno si è legato dall'altro, e il problema sapete qual è? Che non abbiamo neanche la possibilità di poter, di poter riflettere su quello che stiamo facendo, la nostra mente, il nostro cuore non riflette più su quello che facciamo, per usare un'immagine, no, proprio lo sgabuzzino prima, no? è un magazzino caotico il nostro cuore, non più la sede eh, de, de, del sentimento o la sede della riflessione, allora eh, pensate diceva Aristotele che il vero filosofo lo si riconosce dalla calma con la quale si sistema il mattello. il vero filosofo dalla calma con la quale si sistema il martello eh, poi diceva: va a pure noi no, pigliamo giubbini e ce lo mettiamo bene scale perché abbiamo fatto tardi tardi per dove tardi per che cosa? è una battuta però è successo prima sono arrivato io ero convinto che era 17, 19 era l'incontro sono arrivato le 19 meno due minuti e sei in anticipo di due minuti no ha detto lui le 19 30 però mi sono reso conto no, non l'ha detto lui però mi sono reso conto che ho dato fastidio in questi 30 minuti perché perché in quei 30 minuti lui avrebbe dovuto potuto fare cosa che teneva in programma. E stando io là, giustamente, per accogliermi, non ha fatto più. Che dopo dovrà recuperare. Ha recuperato. Ha recuperato. Eh, capite? Capite? Mentre prima il tempo era il luogo della gratuità. Era il tempo, attenzione non voglio vale essere inteso, non utile. Gesù eh, lo dirà, no, vi ricordate? Siete servi inutili, in quel senso qui, non utili, cioè non quelli che necessariamente deve produrre qualcosa. Perché per me il tempo è così, un tempo produce. Papa Francesco l'ha detto, no? Vi ricordate? Quindi chi non produce lo scarto, gli anziani, è così, sono il peso in questo nostro tempo. E quando noi diventeremo anziani, eh, ma noi vorremmo, vorremmo poi essere così? E eh, allora perché stiamo questa vita che la stiamo portando avanti? La stiamo anche noi fomentando e creando. Quindi, allora in questa storia, in questa storia, per cosa andiamo portando? In questa storia, come dicevo, Dio entrando ha portato delle caratteristiche, e, e mi fermo, non c'erano solo queste due caratteristiche, che sono importantissime per noi, caratteristiche dell'elezione e dell'alleanza. Dio entrando nella nostra storia ci ha eletti e ha stabilito con noi un'alleanza. L'alleanza sapete che cos'è in pratica? Una, eh, però Il termine più bello è un matrimonio francesi, vede avete la, la, la vera, la fede, la chiamano alleanza, la fede. E eh, da Don Ernesto, ma adesso non c'è voglio dire voi, fatevi eh, presentare il prefazio del battesimo. Perché che, che se ne dica e si possa pensare, noi pensiamo il battesimo, ti dico il peccato originale, ti fa figlio di Dio, così, però è il luogo dove Dio stipula. Con il suo figlio un'alleanza. Alleanza. alleanza. Eh, San Sa Paolo sapete come chiama questa realtà? Di elezione e alleanza di questo fatto di mistero. Allora, il mistero nel linguaggio biblico non è il mistero di Dio, mamma mia, forse che non sappiamo, questa cosa misteriosa, quasi che ciò. No, il mistero: in Dio è questo fatto che lui si è rivelato ed è entrato in comunione con ciascuno di noi chiamandoci eh, a, a stabilire con lui un'alleanza e l'alleanza eh, si fa tra due persone libere tra uno che propone e un altro che accetta quindi è un gioco veramente molto forte e serio veramente qui c'è in gioco la serietà della nostra fede capite allora, la nostra fede non è una partecipazione a delle formule non è un'azione semplicemente rituale, ma allora è qualcosa veramente che coinvolge e stravolge la nostra vita tutto questo noi lo troviamo in pienezza di questa rivelazione e di questo fatto di questo donarsi di Dio nella storia di Cristo Gesù e se ci fate caso nella scansione che noi viviamo nell'anno liturgico che inizieremo domenica, domani sera con l'avvento noi celebrando il mistero di Dio che si è rivelato in Cristo noi lo vivremo attraverso che cosa? Proprio attraverso la vita di Cristo vivremo il Natale e poi la sua manifestazione il Battesimo e poi ci sarà la Pasqua e poi ci sarà il dono dello spirito e poi sarà l'attesa della sua venuta finale cioè ciò che nella vita di Cristo è successo nel tempo per dirci che cosa? proprio questa età che è nel tempo che avviene la salvezza allora in questo tempo Dio entra il tempo diventa carico di eternità perché c'è Lui la sua presenza fa sì che la storia sia una storia sacra o storia di salvezza e vuol dire con l'ultima realtà che io sono salvato nel tempo in questa storia nella mia storia allora che cos'è la salvezza? dici io sono salvato che significa essere salvato? che entri in paradiso? oppure che non fai più peccati? non è questa la salvezza la salvezza è essere consapevoli che sono amato amato perché amandomi mi rende partecipe di ciò che Lui è, e ciò... E... e ciò che Lui è non è al di fuori di me, non è al di fuori dello spazio, non è al di fuori del tempo, ma è nel tempo, nello spazio, nella mia storia.